Il progetto nasce su due comuni ed è un progetto targato Città delle Grotte proprio perché eh, lo spirito dell'associazione è proprio quello di mettere insieme realtà diverse e potenziarne sinergicamente le attività e gli sviluppi di carattere turistico e, e di accoglienza. Il 21 maggio quindi saranno nelle due grotte sia di stiffe che di Pietrasecca, ehm, docenti, tour, tour operators, ehm, addetti alla stampa specialistica, che raccoglieranno appunto questo nuovo modello e lo, ehm, lo svilupperanno attraverso i propri canali, in modo tale che le scuole l'anno prossimo nei propri POF possano inserire le visite alle grotte non solo in termini diciamo così, scen scenografici o, di, o, o diciamo così, delle impressioni che i ragazzi potranno cogliere nella visita di questi ambienti veramente straordinari.